Umanità, fratellanza, fede, comunione, creato. Pellegrini di speranza, il motto del Giubileo 2025. L'anno santo con il quale Papa Francesco invita la Chiesa, gli uomini, le donne del nostro tempo e soprattutto i giovani a riscoprire il tema della speranza pellegrinaggio, il cammino verso Roma, la porta santa, la professione di fede, la carità, il perdono, gesti semplici da un grande significato teologico che rimangono segni permanenti del giubileo. Dal 1300 ad oggi ogni anno santo ha sempre rappresentato nella vita della Chiesa e dei popoli un evento di grande rilevanza spirituale, ecclesiale, sociale un accorrere di popolo che chiede di poter sperimentare e toccare con mano il perdono e la misericordia di Dio. Hanno segnato come pietre miliari il cammino della Chiesa e continueranno a farlo nel futuro. Sono i Giubilei.